Salve, buongiorno a tutti. Faccio questo video perché vorrei ringraziare tantissimo il maestro Andrea perché mi ha soddisfatto per il suo corso di pasticceria lievitata e a breve ho comprato anche l'altro corso di pasticceria da forno perché è molto completo e è molto tecnico e ti spiega tutte le cose abbastanza bene e eh, consiglio a tutti di acquistarlo perché è un bellissimo corso eh, dove ti spiega appunto punto tutto quello che c'è da sapere sulla pasticceria è veramente ottimo a me ha servito tantissimo a migliorare in pasticceria eh, che posso dire di più? Compratelo perché è veramente istruttivo e non ho mai visto un corso così fatto bene. Grazie al maestro, grazie allo staff e buon lavoro a tutti.